e poi il credito ricerca e sviluppo sono escluse le attività di design svolte nel 2019. Ancora registro delle opposizioni anche per i cellulari al Via Oggi, 27 luglio 2022, cos'è e come funziona. E per chiudere il bonus psicologo 2022 con il boom di richieste in poche ore e, e i fondi che non bastano. L'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia attraverso la pagina del Corriere.it. Partiamo subito dal bonus 200 euro nella busta paga di agosto anche per i neoassunti la conferma IMSI fa il punto Rosi D'Elia sul bonus 200 euro nella busta paga di agosto anche per i neoassunti arriva la conferma dall'IMS alle richieste di chiarimento avanzate dai consulenti del lavoro. Il dubbio nasceva dal contrasto tra il testo della norma e le indicazioni fornite nella circolare numero 73 del 2022, con cui l'istituto ha fatto il punto sulla misura, quindi anche per le lavoratrici e i lavoratori neoassunti fino al 23 giugno nella busta paga di agosto ci sarà il bonus 200 euro. La notizia arriva dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, che ha ricevuto la conferma dall'Inps. I dubbi sulla possibilità di accedere all'indennità una tantum nascevano dal contrasto tra il testo della norma e le indicazioni fornite nella circolare numero 73 del 2022 sui tempi di applicazione dell'esonero dello 0,8%, uno dei requisiti principali richiesti a coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente. Proseguiamo con il credito d'imposta ricerca e sviluppo. Sono escluse le attività di design svolte nel 2009. Per quanto riguarda il credito di imposta ricerca e sviluppo fuori dall'agevolazione le attività di design realizzate nel 2019, lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 41 del 26 luglio 2022, per l'anno d'imposta 2019 devono essere rispettati i requisiti di novità e di rischio di insuccesso. All'interno dell'articolo è presente un box da cui si può scaricare il documento di prassi che contiene anche i pareri espressi dal Mise sul tema. Cambiamo argomento, il registro delle opposizioni anche per i cellulari al Via il 27 luglio 2022, appunto oggi, cos'è e come funziona? L'articolo di Anna Maria D'Andrea operativo da oggi 27 luglio 2022 il nuovo registro delle opposizioni con l'iscrizione si bloccano le chiamate dei call center anche sui cellulari panoramica sulle istruzioni operative alla luce delle ultime novità da cos'è il registro pubblico delle opposizioni a come funziona per arrivare alle regole da seguire per stoppare le telefonate commerciali sui telefoni fissi l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il bonus psicologo 2022 boom di richieste in poche ore i fondi non bastano per tutti, fa il punto Francesco Rodorigo, a due giorni dall'apertura delle domande per il bonus psicologo, l'Inps fa sapere che le richieste presentate al momento sono oltre 110.000. I fondi stanziati, 10 milioni di euro, non bastano a coprirle tutte e molti resteranno esclusi. La graduatoria sarà formata dal 24 ottobre 2022 secondo l'ordine cronologico d'invio e in base al valore ISEE su questo tema nel pomeriggio è previsto anche un approfondimento l'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia sulla pagina del Corriere.it che apre sulle risorse il bonus 200 euro raddoppia IVA, bollette e benzina come sarà il decreto aiuti bis nell'articolo di Enrico Marro e poi i numeri del giorno 51,87 riguarda Microsoft che va peggio delle stime fatturato a 51,87 miliardi ne erano previsti 52,44 e poi 600 che riguarda il bonus psicologo da 600 euro via le domande a chi spetta e come richiederlo e per quanto riguarda i voli lo sciopero di Lufthansa mercoledì 27 luglio oltre mille voli cancellati e 134 passeggeri che restano a terra l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi eh, si intitola Comincia il tempo delle promesse ora ci giochiamo credibilità e debito è di Ferruccio De Bortoli e fa il punto sulla situazione all'indomani delle dimissioni di eh, Mario Draghi riprende i principali temi su cui si dovrebbe soffermare il governo attualmente ancora in carica e quello successivo e soprattutto fa un'analisi alla luce dell'inizio della campagna elettorale le misure prese in considerazione non sono solo quelle italiane ma anche quelle europee per approfondire ovviamente vi invitiamo a leggere l'articolo per questo ed altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it